Penultima question time. Risponde per l'assessore Agabiti, il vicepresidente Morroni. E interroga il consigliere Bori. Prego consigliere. Grazie Presidente, devo dire l'interrogazione avete sepolta all'ultimo. Comunque, il tema è molto importante, riguarda il progetto di recupero dell'ex cinema turreno come sapete, scusate ma chi risponde? Ah ok, no perché non vedevo la stessa. Dicevo, il tema è molto importante e rilevante riguarda il progetto di recupero dell'ex cinema Turreno che come sapete era di proprietà privata, Turreno SRL, è stato acquistato dalla fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per 3 milioni di euro acquistato da questa fondazione e donato agli enti pubblici al comune e alla regione tutto questo io sono andato a rileggere le dichiarazioni del tempo purtroppo molti anni fa se non ricordo male 6 o 7 tutto questo era collegato a una progettualità di recupero noi siamo a distanza di 6-7 anni e questa progettualità di recupero non è che è terminato in dirittura d'arrivo, non è ancora iniziata, ancora siamo alla fase progettuale, a distanza di sette anni. Lo dico perché la Regione Umbria e il Comune di Perugia hanno investito sulla riqualificazione del turreno delle risorse, fondi regionali e fondi europei, che sono in scadenza, si parla di milioni di euro, oltre all'acquisto 3 milioni altrettanti per il recupero di soldi dei cittadini che servivano alla progettualità. Purtroppo ad oggi noi siamo a fronte di questa scadenza che è in arrivo e ehm, il comune di Perugia risulta il comune tra quelli umbri che ha avuto più necessità di cambiare le, i progetti di agenda urbana, quindi quello che ha ricorso di più al reindirizzo dei fondi, ma che ha attualmente il tasso più basso di realizzazione di questi progetti. Questo definisce un'incertezza conclamata e un'incapacità di governo. Il Cinema Turreno rappresenta per Perugia una grande opportunità e per l'Umbria un grande investimento come attrattore turistico, culturale, sociale e come rigenerazione del centro storico. Che ancora non si sappia ciò che ci verrà, quando ci verrà e addirittura si tolgano i fondi, quindi mettendo a rischio il progetto perché ad oggi vengono tolti i fondi investiti sul Turreno tramite agenda urbana, tramite fondi regionali e fondi europei, è molto grave. Ad oggi noi ancora non sappiamo ciò che accade. L'unica cosa di cui si preoccupa eh, il sindaco e la sua giunta, e temo che accetti la regione, è di reindirizzare i fondi e di spostare gli obiettivi di altri anni. Sembra che li voglia spostare al 2026-2027. Qual è il rischio? Che tutti i progetti toccati dal comune di Perugia con i fondi europei e regionali rimangono delle incompiute, San Francesco al Prato è una, il Turreno è un'altra, il eh, Piazza Partigiani un'altra ancora, il mercato coperto mi va di ricordare che addirittura le ditte hanno abbandonato il progetto. Ecco una serie di incompiute di buchi neri nel centro storico, il timore qual è? È che il Turreno si aggiunga a quelli che ho appena elencato, per cui vogliamo chiarezza su le procedure relative ad agenda urbana, il recupero dell'ex cinema turreno e la destinazione che gli si vuole dare. Grazie. Eh, prego vicepresidente Morroni. Grazie Presidente, consigliere Bori. Lasciamo perdere i buchi neri, eh, perché i buchi neri ne abbiamo visti, voglio dire, e penso che non sia lì il buco nero, no? abbiamo visto situazioni come Monteluce che sicuramente non sono ascrivibili a queste maggioranze politiche. Comunque, al di là di questo, l'intervento di recupero e valorizzazione dell'ex cinema Teatro Turreno risale a provvedimenti regionali, come lei stesso ricordava, del 2015 e del 2016, la cui fonte di finanziamento si riferiva originariamente al POR-FESR 2014-2020 nell'ambito dell'agenda dell urbana, impadrato nel programma di sviluppo urbano sostenibile, cosiddetto PSUS. L'intervento prevedeva il recupero e la valorizzazione dell'immobile, con funzioni di promozione e produzione culturale incentrata sui temi della musica, dello spettacolo, del cinema e del teatro, da integrare anche con attività legate al turismo congressuale di alto livello. L'immobile è stato acquistato, e anche questo lo ricordava, nel 2016 dalla Cassa di Risparmi e successivamente donato alla Regione Umbria e al Comune di Perugia, con obbligo di destinarlo a finalità culturali prevedendo un intervento complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro. Successivamente il Comune di Perugia ha presentato nel 2017 una proposta progettuale che prevedeva la realizzazione di un primo stralcio funzionale, consistente nella sistemazione della platea, degli impianti e del tetto, ma sono emerse sin da subito le difficoltà tecnico-operative e la sopravvenienza dello stato di emergenza legato al Covid-19, che hanno bloccato ogni attività, nonché l'emergere di nuove riflessioni in riferimento alle potenzialità complessive dell'attrattore che hanno indotto il Comune ad elaborare una rivisitazione parziale dell'intervento, sia nei contenuti che nella tempistica. Le criticità riscontrate dal Comune di Perugia, in particolar modo rispetto alla dilazione della tempistica inizialmente inserita nei cronoprogrammi di attuazione del progetto, hanno evidenziato le difficoltà a garantire la compatibilità del progetto stesso in relazione anche al rispetto del termine ultimo di ammissibilità della spesa Port Feser fissato inderogabilmente al 31 dicembre del 2023. Quindi sulla base di specifiche richieste formali avanzate dapprima dal Sindaco di Perugia e successivamente in ambito tecnico dall'autorità urbana di Perugia e acquisita dalla regione Umbria Quest'ultima, con una delibera della Giunta regionale, la 13-14 del 2021, ha approvato la proposta di rimodulazione del programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Perugia. Per la parte finanziata dall'azione 6.4.1 del Corso Estro 14-20 per un importo di oltre un milione di euro è stato sostituito l'intervento inerente all'ex cinema Teatro Turreno con due progetti relativi alla Biblioteca Augusta e all'Auditorium di San Francesco al Prato. Contestualmente, al fine di supportare comunque l'intervento di recupero dell'ex Cinema Teatro Turreno, ritenendolo strategico e mantenendo inalterato l'apporto finanziario regionale complessivo pari a 2.889.379,04 euro, la Giunta regionale ha individuato con propria delibera della Giunta la 1327 del 2021 una fonte di finanziamento alternativa al Port FESR 14-20 al fine di consentire la realizzazione del progetto oltre la scadenza del termine di ammissibilità della spesa attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione l'FSC 2014-2020. Di cui alla sezione speciale del Piano di Sviluppo e Coesione con vincoli temporali di ammissibilità di spesa fissati al 31 dicembre del 2025. È importante sottolineare che tale trasferimento lascia immutata l'inclusione del progetto nel programma regionale originario sugli attrattori culturali, mantenendo immutate le potenzialità dell'intervento in ordine al perseguimento degli obiettivi prefissati all'interno del SUPS di Perugia. Tale rivisitazione ha consentito anche di aggiornare le riflessioni strategiche rispetto al ruolo che dovrà rivestire l'ex cinema turreno, cinema teatro turreno, non soltanto luogo culturale ma anche fabbrica delle innovazioni digitali nel campo delle arti visive in genere, dello spettacolo e del teatro. I recenti adeguamenti consentiranno dunque anche di migliorare la produzione dello spettacolo e delle attività culturali dal vivo innovando la funzione on-site e online. Attualmente il primo straccio funzionale risulta suddiviso in due fasi. La prima riguarda l'esecuzione di tutti gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione e messa in esercizio della torrenetta integrata dall'immobile di via Bartolo di recente acquisizione e di quelli relativi all'intero complesso edilizio contemplati nel progetto esecutivo strutturale nonché le opere impiantistiche di base, il tutto da completarsi entro la primavera del 2024 mentre la seconda riguarda le opere inerenti ai spazi interni il cui completamente è previsto per il 2025 Sul progetto definitivo del primo straccio strutturale è stata conseguita l'autorizzazione della sovrintendenza archeologica Belle Arti e paesaggio dell'Umbria all'esecuzione dei lavori. La progettazione a cui verrà data esecuzione per la realizzazione del primo stralcio funzionale, a seguito della validazione del RUC e successiva predisposizione di gara d'appalto nel corso del primo trimestre del 2023, in base alle tempistiche fornite dal Comune di Perugia, contempla anche un livello preliminare relativo ad un secondo stralcio finalizzato al conseguimento di una polifunzionalità del terreno. Anche attraverso soluzioni tecnologiche digitali e multimediali, la cui realizzazione è rimandata ad eventuali finanziamenti integrativi. L'amministrazione regionale, nel pieno rispetto delle tempistiche, come già sottolineato, ha provveduto ad individuare una fonte di finanziamento alternativa al fine di far fronte alle mutate esigenze dell'intervento ritenuto fondamentale. Grazie. Sì, la parola al Consigliere Mori. Grazie, ma ho ascoltato con attenzione la risposta. Eh, molte questioni tecnico-burocratiche, ma purtroppo non si arriva alla sostanza del tema. noi La Fondazione Cassa di Risparmio ha acquistato sette, tra poco otto anni fa, una realtà da un privato vincolandola ad un progetto. Ci sono stati. Investimenti notevoli di fondi europei, di fondi pubblici per la realizzazione di quel progetto. Oltre l'acquisto, in tutto il pacchetto si aggira sui 7-8 milioni di euro. E ad oggi, nonostante le risorse, nonostante l'acquisto, nonostante la donazione, noi ci troviamo ancora con il Turreno che deve iniziare i lavori. Si continua a cambiare. La de, non la destinazione, ma le fonti di finanziamento in maniera tale da spostare le lancette in avanti perché se no la scadenza sarebbe stata quest'anno. La preoccupazione c'è ed è grande perché il mondo intanto intorno a noi cambia. I costi di eh, rigenerazione, costi energetici, di materiali, di manodopera di otto anni fa non sono quelli di oggi. Le necessità di una città sono profondamente diverse e le opportunità perse enormi perché, come sa bene, il tema della cultura e della fruizione della cultura non è che attende decenni, come invece stanno trascorrendo. Quindi la preoccupazione c'è, la preoccupazione c'è perché è, è stata messa a disposizione tutto, l'acquisto, la donazione e i fondi eppure non si è arrivata ancora a nulla c'è cioè ancora il Turrenno come lo abbiamo lasciato alla chiusura del cinema teatro, per cui la richiesta è di che noi sicuramente svolgeremo chiediamo alla Giunta di una puntuale verifica che non ci siano altre perdite di tempo e spostamenti in futuro perché adesso si parla di lavori che inizieranno nel 2024 mi sembra che si ripeta lo spettacolo a cui abbiamo assistito in questi otto anni e che ci preoccupa perché per la localizzazione nel pieno dell'Apropoli e per gli obiettivi per l'Umbria, non solo per Perugia perché ci serve uno spazio come quello credo che rischi di rimanere un'occasione persa. Ultima question time, eh, giusto? Interroga il consigliere Paparelli, risponde l'assessore Fioroni, prego consigliere Paparelli Sì, grazie Presidente. Ma il 31 dicembre, quindi tra pochi giorni, andranno in scadenza la maggior parte degli appalti attualmente in essere presso l'asta di Terni, appalti che riguardano l'indotto. Noi riteniamo che sia necessario scongiurare le possibili perdite occupazionali in un momento di grande difficoltà per il tessuto sociale e territoriale sono a rischio nell'indotto 1.500 lavoratori che vivono solamente degli appalti che, quasi esclusivamente degli appalti che AST diciamo concede alle piccole e medie aziende locali il campanello d'allarme è suonato con la vicenda dell'appalto della vigilanza della società Peseo de che, diciamo, che ha prodotto 12 licenziamenti e che occorre attenzionare così come gli altri appalti che sono in scadenza. È una vicenda di grande impatto su centinaia di aziende locali che vivono dicevo, in funzione delle acciaierie, che danno lavoro a un pezzo importante della nostra città e del nostro territorio. Accanto a questa preoccupazione oggi leggo, si leggo in questi ultimi tempi diciamo, di ulteriori preoccupazioni che riguardano aziende dell'indotto, si parla della ferrocar, si parla del vicenda dello scorporo del tubificio che non è ancora andato in porta e che rischia di comportare anch'esso diciamo delle conseguenze su un'azienda come la TCT che anch'essa dà lavoro a centinaia di persone nella nostra città. Eh, noi riteniamo che ormai sia passato troppo tempo, non sia più inviabile una discussione diciamo nelle sedi opportune, che è per noi è la sede ministeriale sul piano industriale e sull'accordo di programma, di cui si è tanto parlato, ma ancora non si è prodotto nulla, perché è in gioco l'assetto economico del, dell'Umbria, del Ternano, dell'Umbria e anche diciamo, del nostro Paese, visto il ruolo importante che Acciai Speciali terni svolge nell'economia regionale, non solo in quella locale, tant'è che le oscillazioni che abbiamo spesso sull'esport derivano da quanto... Diciamo dal mercato dell'acciaio e dall'andamento del mercato dell'acciaio. Quindi chiediamo alla giunta regionale di sapere che cosa è conoscenza, che cosa ha fatto diciamo, in questo ambito, come si è mossa per evitare e scongiurare che accadano queste conseguenze economiche sul terreno occupazionale dell'indotto delle aziende locali. Eh, sì, eh, Presidente, probabilmente avrò bisogno un po' più di tempo perché è un tema eh, abbastanza rilevante. Eh, premetto che in data 4 aprile del 2022 la proprietà di Arvedi ha incontrato la Regione Umbria per la presentazione di un nuovo piano industriale sociale che come sappiamo ormai è di pubblico dominio prevede investimenti per circa un miliardo di euro, investimenti che vanno dall'impatto ambientale fino alla riattivazione di alcuni processi produttivi non banali come quello del eh, Lamierino magnetico che, soprattutto in un contesto come quello attuale, evoluzione del mercato eh, dell'automotive rappresenta una produzione particolarmente strategica anche per il sistema Paese. Non più tardi di ieri, con la Presidente Tesei abbiamo, scusate, abbiamo, eh, scusate, abbiamo eh, incontrato il Ministro Urso, eh, al centro dell'incontro c'era anche il tema delle missioni di idrologia e dell'Astra ci ha preannunciato che siamo quasi alle soglie della presentazione del piano siderurgico nazionale, quindi il tema chiaramente della competitività come sistema Paese passa necessariamente per l'acciaio e la Regione al di là di tutta l'interlocuzione che stiamo avendo con AST e le, le strutture ministeriali competenti, il MISE per quello che riguarda il contratto di sviluppo ambientale e il, eh, tutta la parte di competenza del MITE, stiamo cercando di accompagnare questo grande piano di investimento che eh, rilancierebbe in maniera potente il polo siderurgico italiano in tutti i percorsi ministeriali necessari. Non di meno la Regione sta eh, monitorando e dialogando costantemente con la proprietà di ASF con una logica di attenzione sia del tessuto eh, occupazionale legato a AST sia a quello della tenuta del tessuto industriale ed economico dell'indotto e quindi della eh, dimensione occupazionale delle aziende che fanno parte dell'indotto anche in termini di eh, tenuta sociale sempre però nel rispetto della libera iniziativa imprenditoriale e delle logiche industriali che vi ricordo sono legate anche al passaggio da una eh, azienda multinazionale con governance tedesca ad azienda con un capitale in capo di imprenditore unico che rappresenta a nostro avviso un, un valore importante e sappiamo quanto sia importante, l'abbiamo visto per altre crisi sul territorio banalizzo, perdonatemi la, la presentazione avere un citofono a cui bussare in caso di, pro, eh, di problemi e eh, devo dire che la storia della famiglia del gruppo Arvedi dimostra anche un'attenzione ai territori in cui opera e all'occupazione eh, che eh, sono sempre stati centrali in 60 anni di attività. Non di meno in uno scenario così complesso l'approccio eh, industriale che sta implementando Arvedi passa per una registrazione del layout produttivo e anche per eh, la filiera degli apparti in un'ottica di presidio del ciclo produttivo ma è anche vero che le valutazioni nel corso di, di questi primi otto mesi di attività della nuova governance sono ancora valutazioni in divenire e sono soggette a cambiamenti e riflessioni in fase esplorativa. Tenete conto che tra altre cose si è giunta anche alla definizione di questa scadenza di gennaio semplicemente per un cambio di eh, coincidenza del, del, dell'anno solare con l'anno fiscale, in precedenza eh, di, di fatto avvenia modificato la cadenza del servizio fiscale dal 1 ottobre 30 settembre come nella governance precedente al 1 gennaio 31 dicembre e, e conseguentemente sta provvedendo una ora applicabile al rinnovo. Eh, degli appalti per, le per tutto l'esercizio le fiscale successivo. Eh, in alcuni casi, eh, ripeto, alcuni appalti sono stati ridimensionati, in alcuni casi sono in corso di trattative di rinnovo, stanno, in alcuni casi si sta ragionando sulla rinegoziazione di interi contratti di filiera, ma eh, quello che intanto eh, Dobbiamo tenere conto che va considerato come elemento positivo che è quello che l'Asta eh, abbia intanto eh, ribadito l'intenzione di mantenere i livelli occupazionali eh, in modo particolare con l'inserimento di 41 lavori interinali per l'aumento dei turni di lavorazione dell'acciaieria, la stabilizzazione a tempo indeterminato di altri 59 lavoratori interinali che erano interinali di lungo corso e altri 61 lavoratori interinari di lungo corso saranno stabilizzati entro il marzo 2023. Sicuramente stiamo parlando di una, di una fase complessa per le condizioni di mercato, ma ribadisco la Regione su questi temi sta eh, monitorando e dialogando costantemente con la proprietà di Austro sia sul tema del contratto di sviluppo ambientale, quindi il piano di investimenti che cuba un miliardi di euro, sia anche sulla necessità di preservare un tessuto industriale ed economico che ha un impatto occupazionale di cui c'è ben eh, coscienza e per cui eh, alcune scelte eh, eh, sono anche eh, oggetto di riflessioni e sono solo oggetto di una fase eh, esplorativa. Eh, questo è un po' il quadro di riferimento non, non ultimo per ordine dell'importanza il fatto che arriviamo alla scadenza del 31, del 31 dicembre di quest'anno semplicemente per il cambiamento anche de, dell'anno fiscale che nella logica di, eh, di Thyssen finiva il 30 settembre invece si riallina l'anno fiscale con l'anno solare grazie Vengo, sì, eh, grazie Assessore ma eh, definirei la risposta di cortesia istituzionale così come l'incontro che avete tenuto il 4 aprile di cortesia istituzionale perché i piani industriali non si presentano in quel modo, diciamo si presentano nelle sedi opportune, una sede come quella dell'Aste non può essere quella del Ministero dello Sviluppo Economico dove eh, però vede, diciamo, la sua risposta denota cinque questioni che ne voglio elencare in maniera molto breve. Primo, totale assenza di politiche industriali in questa regione. vabbè, Dei è a sbandierare i dati stimati del PIL, ma vi siete dimenticati di come affrontare il tema vero, strutturale, dell'economia Umbra, che è quello della produttività. Due, le richieste dei sindacati giacciono da oltre un anno per il tavolo regionale, e sul tavolo nazionale, diciamo, dove discutere lì l'accordo di programma, il contratto di sviluppo, di possibili sinergie con Enel, le infrastrutture sul territorio, è totalmente abbandonato e su questo non c'è una data, non c'è una cosa precisa, non c'è una scadenza. Terzo, su quel tema, diciamo, su quel, quel tema si doveva inserire nell'ambito dell'accordo di programma dell'area di crisi complessa rispetto al quale questo, questo Consiglio regionale le ha dato un mandato all'unanimità due anni fa io non vedo dopo due anni e mezzo nessun tipo di accordo firmato e nessuna risorsa arrivata Dai, è un bravissimo come dire eh, nel bravissimo nel Beh, sì, per carità, sì, senza una lira, senza un euro stanziato, è stato prorogato sì, sono scappati tutti. Poi non deve essere prorogato il mandato e deve essere riscritto proprio in funzione di quello che stava accadendo. La proroga ci consentirà solamente l'utilizzo della cassa integrazione in deroga e eh? questo diciamo, è già qualcosa. Quindi questi impegni disattesi, tutto fermo diciamo, nell'ambito del rapporto dentro l'area di crisi complessa sulle tre questioni, infrastrutture, università quello che ci serve cioè il collegamento orte civita Vecchia ferroviario, è un tema fondamentale per decongestionare la conca ternana dalle questioni climatiche e dai temi totalmente dimenticati la questione chiave però è che arriviamo al 31 dicembre senza alcuna certezza su quello che accadrà perché il ridimensionamento stesso, solo il ridimensionamento di alcune parti all'azienda indotte produrrà una diminuzione occupazionale. Io penso che la Regione debba immediatamente convocare intanto i sindacati e renderli troppo di quello che accade, non continuare a fare incontri di natura privata. E secondo diciamo, pro, pro, produrre, come abbiamo sempre fatto, un incontro formale al Ministero tra le parti sociali e il Ministro e l'azienda per capire quali passi avanti si possono si stanno facendo sui temi che sono stati evidenziati, cioè accordo di programma, contratto di sviluppo e soprattutto piano industriale di cui al di là delle chiacchiere ancora non se ne vede la luce.